Benvenuti ragazzi ad una nuova puntata di Impact Girl che vede protagonista una Impact Girl con la I maiuscola, Beats Girl, Impact Girl, tutti i termini che utilizziamo per um, descrivere donne ad alto impatto. Parlo di Alice Cuocadè, conosciuta come Alice Cuocadè. Ciao Alice, grazie per essere qui con noi oggi. Ciao e grazie a te. <ride> Allora Alice, tu sei una imprenditrice molto, ehm, con una bella esperienza alle spalle, eh, soprattutto un'esperienza di, non direi nemmeno transizione, ma integrazione tra mondo fisico, imprenditoriale fisico e mondo invece imprenditoriale digitale. Raccontaci un po' di che cosa ti occupi e soprattutto eh, come hai vissuto questo passaggio. Allora io dal 2013 insegno i bambini a cucinare con due ingredienti fondamentali il sorriso e la fantasia così tutte le nostre ricette hanno il profumo della felicità ed è questo che mi ha sempre guidato però eh, allora dal 2013 fino a marzo del 2020 io facevo tutto dal vivo eh, Cosa è successo? Il lockdown eh, e quindi mi sono trovata eh, dall'oggi al domani eh, con tutti i miei eventi che piano piano li vedevo tutti, Venivano tutti quanti disdetti per ovvi motivi. Quindi in quel momento lì eh, mi è preso, mi è salito un po' il panico perché ho detto e adesso? cioè eh, anche perché tra la confusione generale e tutto e quanto però ho trovato, <ride> ho trovato te. Io già da tempo ero comunque anche nella nella svolta school quindi ti ho conosciuta lì e quindi in quel momento uh, sei arrivata come, <ride> come la manna dal cielo, nel senso che eh, io rivedevo i miei valori e un modo di affrontare il digitale molto più in linea con, con il mio modo di essere e da lì quindi ho iniziato la Biz Academy e è cambiato tutto. <ride> Ecco, raccontaci in, in modo proprio dacci, facci entrare nel tuo Biz Mondo. Quindi eh, prima facevi degli eventi, quindi avevi già un'attività avviata, avevi esatto. già delle persone che effettivamente venivano fisicamente a fare delle lezioni con i propri bimbi. Esatto. Ad un certo punto hai dovuto integrare gli strumenti digitali. Come, come ci sei riuscita? Che cosa hai fatto? Allora, eh, quello che mi è servito di più: allora, dal primo momento in cui sono entrata nella Biz Academy, ho fissato i miei valori e quindi la mia autenticità perché quello che ho appreso che ho capito e che continuo comunque a coltivare all'interno di Biz Academy è l'autenticità quindi ho portato online i, i miei corsi di cucina per bambini quindi la prima scuola di cucina online tutta dedicata ai bambini e e ho integrato tutti i valori che proprio mi servivano perché comunque arrivi da un mondo che è reale, nel senso che io mi muovevo sì. eh, un po' dappertutto insomma da, per farli dal vivo a dire come posso trasmettere i miei valori attraverso il digitale con uno strumento che comunque non eravamo ancora proprio abituati ad aprile dell'anno scorso eh, ad affrontare. Quindi in Biz Academy ho trovato tutto quello di cui io avevo bisogno. Io avevo già eh, un po' eh, negli anni prima guardato un po' il digitale però mi mancava l'autenticità perché era proprio quello di cui avevo bisogno per trasmettere ciò che io ero, non un qualcosa di preconfezionato perché spesso cosa capita che eh, ci sono tante scuole eh, che ti dicono come metterti online però ti danno un prodotto già confezionato cioè tu devi fare questo questo questo questo invece in Biz Academy io ho trovato un vestito come un vestito sartoriale nel senso che non c'è un qualcosa che è uguale identico a tutti ma va a valorizzare proprio l'unicità della persona e quindi anche del business che uno vuole portare eh, attraverso l'online. Questo è molto bello e tra l'altro ne approfitto già, sai che eh, mi piace molto poi estrapolare dall'esperienza alcuni eh, spunti che possono essere utili a chi ci sta ascoltando, eh, a prescindere da qual è il, lo stadio di, di, eh, di esplorazione del digitale, qual è lo sviluppo della propria attività, ehm, però ecco il copia e incolla non funziona mai, nel senso che difficilmente esiste una, eh, anche nel digitale, che in realtà ha delle formule, delle strategie, degli assetti che sono quelli, cioè non è che poi ti puoi reinventare la ruota, quelli sono gli assetti, quindi all'interno di Biz Academy, ad esempio, ma anche fuori nei podcast parliamo di funnel, parliamo di newsletter, parliamo eh, di social, parliamo di digital branding, però eh, non esiste una formula poi per cui io eh, dico ah ok il funnel si fa così, copio in collo quello che mi è stato detto di fare eh, e, e, e poi aspetto e poi mi, mi mi faccio prendere dall'ansia, dallo scoraggiamento perché non funziona, magari a volte può funzionare per un po', però poi senza la creazione di un ecosistema che rispecchi la nostra mission, i nostri valori, il nostro perché, la nostra strategia, perché il funnel è uno strumento tattico, è un tool, è, un, è come una penna, ma poi che cosa scrivo con questa penna? <ride> cioè di fatto poi cambia completamente. Quindi mi piace molto questa cosa e quindi invito eh, le ragazze che sono in ascolto a eh, non aspettarsi che da un copia e incolla possa nascere qualunque eh, qualcosa di, di buono, anche proprio, eh, facciamo un esempio proprio banalissimo sui social, quante volte magari mh, seguiamo qualcuno che ci piace e cerchiamo di copiare e incollare quello che fa questa persona, prendiamo ispirazione e cerchiamo di farlo nostro facendoci delle domande giuste come quelle che ti sei fatta tu, ti sei chiesta ok io... Al di là di andare online perché ne ho bisogno e in questo momento la situazione è critica, come faccio a farlo eh, portandomi dietro l'esperienza che ho creato e non solo gli strumenti? E quello che ho capito cioè che ho appreso di importante che è una delle differenze sostanziali che eh, poi eh, fa, fa proprio la differenza anche di chi è online è l'ascolto. Cioè per me questo eh, è una di dei punti fondamentali perché io eh, beh, io mi sono sentita ovviamente ascoltata attraverso Biz Academy quali erano i miei valori e come trasmetterli dall'altra eh, io mi metto in ascolto dei, dei bambini delle famiglie cioè non è un preconfezionato ti mando le mail preconfezionate eh, c'è l'aspetto dei social come se dall'altra parte non ci, fosse, no, non ci fossero delle persone perché per me la cosa più importante è proprio il rapporto. Umano il rapporto umano che ci sono con, i, con le persone e con i bambini e quindi l'ascolto, l'ascolto proprio a 360 gradi perché è quello che fa la differenza proprio nel business online secondo me eh, perché così non sei uniformata cioè è ovvio che si tratta di business però quando tu hai dei valori delle passioni che riesci poi a focalizzare perché attraverso Biz Academy io sono riuscita a focalizzare la mia mission i miei valori con tutti i, i vari step insomma che ci sono all'interno de, della biz poi riesci a trasmetterla quindi la comunicazione arriva pulita arriva diretta e non hai bisogno di tante <ride> tante cose come anche eh, l'utilizzo estremo dei social eh, cioè io ho una community che è poco sui social cioè il mio obiettivo non è quello di far crescere numeri esagerati sui social perché ad esempio io non ho tanti follower sui social eppure nel giro di pochi mesi io ho più di 5.000 famiglie quindi bambini aumentiamoli che hanno eh, fatto lezione online con me ci sono bambini che hanno che hanno fatto più di 50 lezioni. Cioè, perché... allora, due, un paio di cose che. Allora, proviamo, proviamo a dare qualche spunto a chi magari ancora non è nella biz e, e può in questo modo portarsi a casa qualche, qualche tip. Allora, eh, due mi vengono in mente, due me ne vengono in mente ascoltandoti. Il, il primo riguarda l'importanza di definire i propri valori. Eh, Dall'inizio tu ne hai parlato, c'è un, un piccolo esercizio, naturalmente più articolato, ma qui ne diamo un piccolo, una piccola anteprima che possiamo fare subito, eh, anzi consiglio alle ragazze in ascolto di fare subito finita questa, questa puntata che consiste nel chiedersi come a proposito di bambini descriveremo il nostro brand a un bambino, che non deve essere nostro figlio, nostra figlia, può essere un bambino qualunque di eh, tra i 6 e i 12 anni, come, come spiegheremo a questo bambino il nostro brand? Perché spesso siamo talmente innamorate di quello che facciamo e c'è così chiaro quello che facciamo perché noi ci stiamo dietro, ci stiamo dentro, che diamo per scontato molti aspetti e da fuori può non apparire mm, è chiaro quello che facciamo insomma, eh, anche perché a volte eh, non è il tuo caso però ad esempio nel nostro caso Business Digitale utilizziamo delle terminologie che non sempre sono chiare a chi sta dall'altra parte, quindi mettersi nei panni di chi sta dall'altra parte e quindi costruire quella relazione, chiedendosi come descriveremmo il nostro brand a un bambino che quindi non può conoscere il gergo tecnico, eh, non, non, non, ma non perché dall'altra parte non ci siano persone intelligenti, ma perché lo span di attenzione ormai è ridotto al minimo, quindi io devo capire immediatamente quello che fai, se, comincio, se mi confondo, se non, non riesco a capire, se non, non, non me lo scrivi, perché quante volte abbiamo un brand, no? Molte Biz Girls arrivano e non si sa chi siano nei social, ad esempio, no, non c'è scritto nulla, quindi io non riesco a collegare i punti, i vari assetti digitali de, del brand, no? Di chi, di chi arriva. Quindi piccole cose che però aiutano chi c'è dall'altra parte a, a comprendere chi siamo. E poi parlavi di relazione, quindi l'importanza di non considerare ehm, i tuoi clienti e iscritti semplicemente un numero. Un altro rischio no, che accade col digitale, soprattutto quando le cose cominciano a funzionare, devo dire, perché ci facciamo prendere dalla foga che allora possiamo continuare a crescere, scalare e ci dimentichiamo magari che dall'altra parte invece c'è una persona e che quella persona, a quella persona, noi abbiamo fatto una promessa che è il nostro, la nostra promessa trasformativa, quella del nostro brand. E quella promessa va mantenuta perché quando la rompi, la spezzi. E può succedere per sbaglio, in quel caso ti scusi, ma quando la spezzi per troppo tempo e non la ricuci più è molto molto difficile recuperarla e si crea un effetto boomerang non particolarmente piacevole. Esatto. Sì, io vedo appunto infatti eh, che nel momento in cui entrano, cioè i bambini, le famiglie, poi essendo che si crea questo rapporto poi si protrae appunto va avanti Sentiamo. e poi c'è anche il passaparola eh, perché chi si trova bene poi passa magari è bello vedere perché io faccio lezioni in diretta zoom di cucina ne faccio circa 4 alla settimana e più video corsi di cucina perché magari non l'ho detto e, e quindi è bello ogni volta ci sono un sacco di bambini da tutta Italia e non solo insomma è bello vedere questa connessione che si crea e poi mandano le foto e quindi anche il fatto che io vedo soprattutto in questo periodo che bisogna che c'è tanta promozione nel eh, devi aumentare i follow devi eh, continuare a postare a fare storie um, alla fine sì ovvio che servono anch'io ci sono io ci sono soprattutto quando faccio le lezioni ma non divento matta sui social nel senso perché io ho una connessione attraverso la newsletter che è di diretta con i miei clienti quindi eh, diretta anche. e ricordiamolo Alice è automatica per carità sì. anche i social sono... quindi una cosa importante relazione non significa rinunciare all'automazione sì. che certo digitale certo, sì, sì. aiuta ad avere perché il bello del digitale è proprio il fatto di poter automatizzare molti processi fra cui quello della newsletter anche i social si possono programmare ma naturalmente e questa è un'informazione in importante per chi ci ascolta il livello di uh, relazione che tu puoi stabilire uh, grazie alla tua Uh, chiamiamola newsletter ok anche se poi dentro sì. Academy sappiamo che abbiamo varie distinzioni della, della struttura del nostro funnel è completamente diversa non solo l'automazione quindi la libertà che ti consente poi di avere perché tu puoi letteralmente organizzarti con mesi di anticipo senza poi dover continuamente essere lì a, a stare dietro diciamo così a un algoritmo oppure al, ai trend e alle mode ma ehm, è chiaro che, lo dicevamo anche nell'ultimo training dedicato al funnel eh, building, che nel momento in cui eh, io ricevo un'email e mi arriva nella posta elettronica ehm, e magari non ho tempo di leggerla in quel momento, se tu hai fatto un buon lavoro nel costruire questa relazione, io me la salvo o me la tengo come non letta e appena ho un momento me la vado a leggere cosa che non... è difficile che succeda nei social perché certo a volte ti puoi salvare i post ma poi è un marasma non li trovi più, non... devi scrollare all'infinito oppure non te li salvi e quindi buonanotte al sì che non li vedi più, l'email resta lì, è un assetto che resta lì oltre al fatto che naturalmente la reach dell'email, eh, anche se non è mai al 100% perfetta, qualcuno magari non la riceve per motivi tecnici, è molto molto molto molto più alta di qualunque reach organica possa garan possano garantirci i social. Quindi bellissima questa, questa precisazione. Eh, raccontaci un po' come funziona la tua newsletter, ogni quanto lo mandi e cosa c'è dentro? Allora, diciamo che facendo quattro, eh, quattro lezioni a settimana <ride> è, è abbastanza eh, Corposa nel senso che io mando cioè, la comunicazione su come preparare gli ingredienti, oppure io mando ad esempio ogni tanto delle video ricette, delle video ricette oppure delle storie, storie per bambini perché a me piace molto sempre legati alla cucina. Eh, adesso abbiamo fatto questo: il profumo dei libri, storie, emozioni e, e ricette. e Per crescere anche questo felice. Quindi, io eh, c'è il campo delle ricette, il campo dei libri, ehm, quindi io cerco di collegare e do sempre anche dei eh, regali insomma chiamiamoli così digitali ai miei iscritti quindi per dargli delle opportunità per cucinare insieme ai propri bambini. Ecco anche il fatto io do eh, diverso materiale gratuito che loro possono riutilizzare ad esempio i biscotti della felicità, <ride> la video lezione, tutto, <ride> tutte queste cose che loro possono possono usufruire, quindi diciamo con tante lezioni io ne mando diverse, ma è tutto automatizzato e comunque io vedo che c'è un più di un 70% di apertura delle mail. Altissimo, altissimo. Chiaro sì. che dipende sempre anche dalla dimensione della lista, ma tu ne hai una bella, bella eh, ricca, quindi è, è veramente un dato significativo. Questo è un dato per chi ci sta ascoltando che dà un'idea di quanto le nostre mail sono attese. E desiderate e tutto dipende poi insomma da, eh, da, da quella, diciamo da quella fase iniziale, que la fase sì. iniziale, no? La prima, il primo contatto che noi abbiamo che può venire anche sui social e, e però poi, poi continua e prosegue in maniera strutturata nel nostro sito attraverso la nostra newsletter, è, è, il, è, è fondamentale il nostro biglietto da visita è, la prima impressione purtroppo o, o per fortuna a volte è, è conta e, e quando effettivamente io ricevo un'email di benvenuto di un certo tipo che mi fa sentire come una persona e non come un numero perché ah ok ho un altro iscritto alla newsletter è tutta un'altra cosa quindi questo è sì, è proprio il coltivare e poi un'altra cosa che non è che lo fai dall'oggi al domani, nel senso che sono tanti piccoli passi fatti giorno dopo giorno, cioè eh, noi quando abbiamo iniziato a, ad ascoltare, ecco io parlo al noi perché ho oh, mio, mio, mio marito che mi aiuta mm -hmm. anche, <ride> Da quel punto di vista, un team, siete un team, team a tutti gli effetti, eh, però è proprio piccoli passi ogni giorno, cioè anche il crearsi degli obiettivi perché è molto importante, appunto, creare degli obiettivi giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali, in modo da sapere dove stai andando perché se uno dice mi prendo il corso è nella fase confusa. Invece, l'importante è ecco, che una delle cose principali è avere le idee chiare una mappa che tu sai eh, dove, dove stai andando, perché se non lo sai eh, vai un po' di qua un po' di là. E riesci a, uh, naturalmente i training di Pizza Academy sono belli belli intensi, per cui insomma è difficile poi magari prendere il singolo pezzettino, ma c'è qualcosa fra i training di pianificazione che, ehm, che possiamo condividere, che ti è servito particolarmente, che tuttora utilizzi e che mh, possiamo condividere con chi ci ascolta perché lo posso utilizzare già? Ma guarda, secondo me una delle cose, adesso io ti metto proprio l'immagine fissa che io ho è ad esempio uno degli ultimi che abbiamo fatto a fine anno che è quello proprio di focalizzarsi sui risultati che tu vuoi, vuoi ottenere l'anno successivo, quali sono gli obiettivi che tu vuoi realizzare l'anno prossimo a livello economico, a livello proprio di obiettivi, di valore, su cosa vuoi concentrarti di preciso, cioè non puoi metterci dentro tutto e tre, ne facciamo tre e dopo gli diamo una scadenza e poi quando abbiamo fatto quelli lì magari nel frattempo riesci a farne anche altri, però esatto. un, un passo alla volta perché se no se ti congestioni vorrei fare questo faccio quell'altro e la cosa più importante ecco è il togliere, una delle cose che adesso mi hai fatto venire in, venire in mente è il togliere, togliere dal sito, togliere da anche se vuoi dalla comunicazione nel senso di trasmettere l'essenziale e quindi quando tu trasmetti l'essenziale arriva diretto il tuo messaggio. Anche sul sito io ho fatto pulizia. <ride> che infatti abbiamo fatto, abbiamo analizzato insieme tanti aspetti perché dopo all'interno della Biz Academy tu ci sei sempre anche il confronto con le altre eh, Biz Girls che aiuta molto eh, abbiamo tolto tante parti che erano in più che magari distolgono l'attenzione, una cosa ad esempio che mi fanno tanto i complimenti eh, hai veramente un bel sito chiaro che chiaro. si capisce diretto ed è questo ecco un'altra cosa è il video di presentazione di Quocadè che c'è sul sito che lì eh, ti ricordi la prima cosa che abbiamo fatto quando sono sì. entrata, dura un minuto ma lì dentro c'è il succo di tutto e arriva Bello, diretto. Quindi... Quindi aspetta, abbiamo tirato fuori un po' di cose interessanti. Allora, eh, le tre, i tre focus di cui parli sono parte della mappa 3x3, che è lo strumento che noi utilizziamo ogni anno per organizzare tutto l'anno. Lo dividiamo naturalmente in trimestri, cioè nel senso l'anno è diviso in trimestri, volendo da un punto di vista aziendale, quindi noi utilizziamo quella, quella suddivisione e poi ogni trimestre viene organizzato eh, con naturalmente una predilezione per quello che sta per iniziare. Anzi domani, oggi uh. registriamo... Il giorno in cui registriamo oggi prevede che domani ci sarà il nostro workshop di pianificazione trimestrale perché poi ogni trimestre, ogni inizio trimestre ci sediamo a tavolino tutte insieme e capiamo un po' se la nostra mappa 3x3, perché insomma è una mappa annuale, quindi è bella, bella ampia, ha bisogno di qualche aggiustamento, sistemazione in base a quello che è successo. Però appunto ogni trimestre ha tre, ehm, adesso non utilizzo i termini all'interno di Biz Academy per non confondere nessuno, ma ha tre ehm, micro obiettivi, chiamiamoli così, eh, che sono poi, anzi, ha un macro obiettivo principale eh, per raggiungere il quale individuiamo tre micro tappe che dobbiamo assolutamente raggiungere nell'arco di 90 giorni. Ecco, quindi questo è sicuramente qualcosa che anche fuori da Pizza Academy, con queste piccole dritte, qualcuno può, eh, può, può implementare. Un'altra cosa che hai detto Alice riguarda invece il togliere, perché mm. noi tendiamo a pensare non solo nel digitale, ma il digitale un po' ci porta, secondo me ci invita a fare questa cosa, aggiungere, aggiungere, aggiungere, perché c'è sempre un'altra cosa, la chiamiamo no, in Biz Academy. Eh, poi, chissà dove l'ho sentita io questo. Sicuro no, non è farina del mio sacco, ma non me lo ricordo. Comunque, SOS, sindrome da oggetto scintillante. Che il digitale aiuta molto ad alimentare: perché, oddio, posso fare questo! Oddio, questa mi dice che devo fare questo! Oddio, quello mi dice che devo fare quest'altra cosa. Facciamo tutto, poi non facciamo niente perché iniziamo mille cose e, e non, non riusciamo mai a creare un ponte da, che, che arrivi al nostro obiettivo. Abbiamo tanti mezzi ponti che, poi, come il coyote, Willy, il coyote ci fa cadere a mezz'aria e poi, ovviamente, ci cariamo insomma, quindi eh, il togliere è importantissimo, uh, o, eh, puntare all'essenziale, eliminare tutto quello lo usiamo anche nel copywriting, questa è un'altra bella chicca per chi ci ascolta, ogni volta che scriviamo qualcosa e possiamo usarlo anche quando parliamo con i nostri uh, team members, quindi i nostri collaboratori, i nostri partner, i nostri colleghi, chiunque eh, a livello lavorativo può essere molto utile allenarsi a togliere parole che non sono necessarie, cioè che possono essere tolte dalla frase, senza alterare anche scritta proprio, senza alterarne il significato e a livello di copy quando scriviamo le newsletter, le nostre pagine di vendita, le nostre landing page togliere è la chiave. Ti chiedo Alice, allora se dovessi dare qualche un, uno spunto eh, pratico a chi in questo momento eh, si trova nella situazione in cui eri tu eh, qualche mese fa, quindi dici, ok io devo digitalizzarmi, eh, Qual è adesso? Io non so che cosa fare. Tutti mi dicono che è semplice, eh, tutti mi dicono che faccio così ed è fatta. Io non vedo risultati. Come si fa? Allora, innanzitutto, tanti piccoli passi ogni giorno. Allora, io sono partita che, comunque, sì, eh, le prime dirette, le prime Zoom avevo 10 bambini, ok. Adesso siamo, eh, fai conti te, che eh, Andiamo dai 70 a circa bambini alla, a lezione, quindi vari in base al giorno, eccetera. Che cosa è, cos è stato che ci ha fatto raggiungere questi risultati? Non è che da 0 a 100 ci arrivi così, <ride> schioccando le dita, ma ci arrivi giorno dopo giorno senza batterti davanti alle difficoltà, perché è inevitabile e soprattutto anche per chi magari ha bambini piccoli, eh, i mille impegni della vita quotidiana, cioè a, avere un business digitale non vuol dire che online è più facile, eh, non è più facile. Ci sono, ti dà gli strumenti. E attraverso i quali tu puoi raggiungere tantissime persone e hai molte meno diciamo incombenze rispetto ad avere un negozio fisico però devi comunque non puoi entrare nel business online pensando che qualsiasi cosa vada bene che qualsiasi cosa in un attimo arrivi al top. Ci sono tanti piccoli passi da fare con costanza perché proprio la costanza ogni giorno cioè ogni giorno dire ok del mio business che cosa posso fare oggi anche fosse solo una cosa perché magari sei stanca e c'è il bambino che piange e hai mille impegni però almeno una fanne perché quella lì l'hai già fatta e il giorno dopo il giorno dopo il giorno dopo si costruisce piano piano proprio si costruiscono le fondamenta e senza rendertene conto magari ci vuole un po' più di tempo perché hai tanti impegni perché hai bimbi piccoli perché hai tante cose però giorno dopo giorno ti rendi conto magari passano cinque mesi e dici ma cavoli guarda quante cose che ho fatto, sono partita da zero ed è proprio il non abbattersi proprio davanti perché di difficoltà cioè è, è il cammino, è il percorso, è la strada, cioè le difficoltà bisogna prenderle secondo me proprio come eh, fanno parte della vita sono quelle che ci fanno evolvere, che ci fanno migliorare e quindi anche nel business quelle difficoltà lì io le prendo e dico ok che cosa posso fare per migliorare questa situazione e quindi chiedo consiglio in Biz Academy <ride> e, e tutti gli strumenti che ho a disposizione miglioro, non mi abbatto e costruisco piano piano. Quindi il messaggio che io voglio dare è di non abbattersi davanti alle difficoltà e fare un passettino alla volta anche piccolo minuscolo però lo fai. Il potere cumulativo dei piccoli passi che poi è l'unica strada per arrivare ovunque. Poi è chiaro che a volte c'è la botta di fortuna. Ci può stare, però non è prevedibile, quindi inutile che aspettiamo che arrivi la botta di fortuna, che che ne so, ci aumenta gli iscritti, ci aumenta i followers, andiamo in televisione. Lavoriamo come dici tu, seminiamo e poi da un, esatto. un semino tira l'altro e nasce la piantina, e poi la piantina diventa un cespuglio, e poi diventa un albero. E poi addirittura possiamo trovarci a dire, ok, quest'albero io lo poto perché decido che mi fermo qui. E questa è un'altra cosa molto bella. Che, eh, che, che spesso no, suggeriamo eh, di, di, di valutare, di considerare in Quindi, Academy, quindi la, come dire, i, i grandi numeri si possono raggiungere anche senza diventare schiave della propria attività. Il digitale naturalmente aiuta per il tipo di, di flessibilità che offre. Domanda un po' scottante Alice, Se, eh, o quando meglio perché succederà sicuramente la situazione rientrerà. Ti vedi tornare a fare lo stesso numero, lo stesso numero di eventi fisici live di prima oppure cosa cambierà? Allora guarda ti dico la verità io fino ho, ho insegnato a cucinare a più di 20.000 bambini <ride> negli anni <ride> quindi un bel numero di bambini e quello eh, di cui mi sono resa conto nel passaggio al digitale è che eh, si riesce comunque a creare connessione, anzi, riesci a raggiungere più persone che dal vivo eh, non riusciresti. E se tu instauri un bel rapporto di, eh, diretto, dove trasmetti i tuoi valori anche attraverso l'online, perché comunque con le lezioni in diretta Zoom, eh, crei veramente dei legami, dei delle connessioni con tante persone e questo eh, mi ha fatto fare una scelta per questo, per questo momento, cioè eh, io non vedo eh, l'esigenza eh, o la necessità in questo momento di dire non vedo l'ora di tornare dal vivo. Ci saranno momenti in cui tornerò a fare eventi dal vivo però comunque anche questa modalità eh, per me è veramente positiva, cioè ha portato molto valore. Cioè, ha dato un valore in più a, ai miei valori a quelli che io voglio trasmettere perché dal vivo posso farlo non posso farlo in scala eh, cioè, ampia invece nell'online sì, posso arrivare a tantissimi bambini contemporaneamente perché con i videocorsi puoi raggiungere ci sono bambini che ad esempio lo fanno dall'Australia, eh, Australia, Canada, abbiamo Germania, Spagna, Kizikistan cioè Fisicamente non potrei E da un punto di vista logistico quanto tempo eh, impiegavate per organizzare e portare poi live un evento fisico? Ecco anche questo tanto perché comunque c'è eh, il tempo per preparare l'evento, il tempo per spostarsi, la strada e comunque c'è anche un aspetto se vuoi ecologico perché comunque quando devi eh, fare degli eventi che a volte andavamo dai 25 a volte anche 50-100 bambini dal vivo, eh, la quantità di materiale che devi utilizzare che poi comunque va gettato perché ti trovi a fare eventi nelle scuole oppure insomma sì. dipende dalla situazione c'è anche se vuoi questo aspetto che adesso ognuno è nella propria casa e quindi si crea anche quel rapporto di familiarità mm. e utilizza le stoviglie che ha in casa cioè si gira eh, al piatto poi lo lavi e quindi trasmetti anche ai bambini un aspetto educativo eh, nel fatto anche di eh, del materiale che si usa eh, del fatto di pulire quello che stanno dove hanno perché ecco per me è una cosa Cosa che magari non ho ancora detto la cucina è scuola di vita dove i bambini proprio apprendono dei valori si imparano a cucinare cibi eh, genuini cucinati con amore eh, ma anche imparano l'autostima il mettersi in gioco il saper fare cioè tutte nozioni e valori che poi sì ti servono nella cucina ma ti servono nella quotidianità e in tutte le cose perché ad esempio un impasto non viene bene è normale che non venga bene perché tu stai facendo esperienza, è la prima volta che tu stai cucinando, la seconda e stanno imparando. E questo eh, poi io gli dico, bambini, ad ogni problema c'è sempre una soluzione. Al massimo inventerete un'altra ricetta. E questo poi lo fai anche nella vita. Succede qualcosa che non va, magari inventi un'altra cosa come è successo con me, <ride> no, il, eh, ha, che tutte le lezioni sono saltate, però è nato qualcosa di ancora per me. È più bello e che ha valore. Quanto tempo ci mettevi? Vi, ci mettevate a organizzare un evento? Versus quanto tempo contro quanto tempo ci mettete adesso per fare una, una, una live? Allora, tieni presente che ci mettevo 6-7 ore. 6-7 ore impegnate tra strada vai prima perché comunque devi allestire, eh, devi preparare tutte le cose, dopo devi smontare, eh, carica in macchina tutte quante le cose perché devi caricare un sacco di cose. Adesso l'aspetto eh, diciamo amministrativo che dell'aspetto del digitale della formazione però io un quarto d'ora prima di fare la lezione eh, <ride> mi preparo le mie cose ovvio che una cosa importante è avere l'esperienza perché se certo. uno si improvvisa a dire io mi metto a fare questo però non ha l'esperienza ovvio che magari ci metti di più però a parità cioè metti sul piatto della bilancia cioè, diciamo che un evento, un evento fisico anche con l'esperienza ti richiede tutto un aspetto eh logistico sì. che o sì o sì te lo devi sorbire. Eh invece nel digitale una volta che hai i sistemi impostati e tu ti sei un attimo presa la mano, quindi magari la prima volta ci metterai due ore perché hai l'ansia da performance, da prestazione, la, la volta dopo una, la volta dopo mezz'ora e poi in un quarto d'ora ti prepari, quindi sì. uh, bellissimo anche questo. E, e mi è piaciuta molto l'aspetto la, ehm, ecologico a cui non avevo mai pensato devo dire perché io non faccio fisici ne ho fatti davvero davvero pochi nel corso della mia carriera perché mi sono tuffata nel digitale da, dall'inizio e devo dire che non ho considerato questo aspetto che è veramente un aspetto uh, prezioso. Alice mi è piaciuto molto, mi è piaciuto moltissimo <ride> questa, questa chiacchierata, abbiamo tirato fuori tanti uh, conigli dal cappello che spero saranno utili a chi ci ha ascoltato, dove ti troviamo e se abbiamo dei bimbi come partecipiamo alle tue lezioni? Allora mi trovate su www.quocade.com e potete fare una lezione eh, gratuita in diretta Zoom, ce ne sono tantissime tutte le settimane e, e oppure ci sono anche i video corsi registrati dove potete sbizzarrirvi con tantissime lezioni, a cucinare e divertirvi insieme ai vostri bambini, quindi principalmente Fantastico. sul sito trovate tutto. Trovate tutto, abbiamo detto è super chiaro, essenziale, minimal, quindi non vi confonderete sicuro e eh, naturalmente ragazze per chi di voi è interessato ad unirsi alla Beats Family eh, vi basterà scriverci un'email a teamchiocciolabiz-academy.it, raccontateci quello che fate e saremo le prime a dirvi se effettivamente è una strada percorribile per voi oppure se eh, non lo è ancora. Quindi Alice grazie mille per essere stata qui con noi, naturalmente ragazzi in ascolto condividete lo spunto che vi ha servito di più, sapete che leggere i vostri commenti è per noi fondamentali per capire se effettivamente queste puntate vi sono d'aiuto come spero. Grazie Alice! Grazie a te, ciao a tutti! Ciao!